Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video sugli snapshot e in particolare oggi guarderemo lo snapshot della 1.17 che è il 20V46A. Allora, eh, io non ho portato gli snapshot da un po', in generale non ho più portato Minecraft comunque e altri contenuti perché con scuola e robe varie non ho mai avuto tempo però più in particolare non ho più portato gli snapshot perché anche se avevo già fatto il set poi dopo per vari problemi non sono più riuscito ad andare avanti comunque parliamo velocemente eh, di tutte le cose sperando che non salto niente tanto queste sono tutte le nuove cose che hanno messo e che adesso eh, ne parleremo in, in, in generale non, non dirò bene tutto nei dettagli comunque hanno aggiunto il sacchetto che mm, è tipo una shulker box però può contenere soltanto 64 oggetti e adesso vediamo come funzionano e si crafta così e, come vedete questo mm, sacchetto può, tenere, può contenere 64 oggetti per qualche motivo adesso non lo fa, ok bisogna cliccare col tasto destro infatti se guardiamo dentro ci sono 64 pezzi di erba però per farli uscire bisogna cliccare col tasto destro possiamo anche fare così ad esempio aiuto ah ecco se c'è qualcosa basta anche fare così lo fa uscire col tasto destro qua dentro è un po' difficile comunque da manovrare secondo me dovrebbero fare che se tieni premuto li prende senza dover tutte le volte cliccare e li può prendere anche così e qua c'è una barra che fa vedere a che livello è pieno ora io ho cliccato tasto destro per sbaglio comunque ad esempio dentro ci mettiamo una pozione è un po' difficile usare si riempie completamente se ad esempio mettiamo dei secchi si riempie completamente, anche se sono solo 16. Come funziona questa cosa? Se io metto 8 secchi, si riempie a metà, non posso mettere una pozione, ma posso mettere 32 pezzi di erba. E quindi è tutto una specie di rapporto. Ora, abbiamo finito di parlare del sacchetto, hanno aggiunto le nuove impostazioni grafiche, se andiamo in opzioni e grafica, hanno messo gli effetti di distorsione che ad esempio la nausea se noi mettiamo no o cose del genere la nausea se adesso faccio effect give nausea per 10 secondi come vedete non succede assolutamente niente ma viene solo lo schermo verde perchè eh, se c'è alcune persone che gli viene realmente la nausea guardando questo disattivano quell'impostazione e sono a posto ora guardiamo sbagliato eh, guardiamo gli altri questo lo mettiamo a posto effetti del campo visivo ehm, ah tra l'altro hanno messo anche che quando vai che se ti metti sopra, ti spiega anche cos'è controlla l'intensità del cambiamento del campo visivo per gli effetti che agiscono sulla velocità quindi ehm, se, quando prendi la velocità o la, o la, la slowness, quindi la lentezza, eh, ti si zooma lo, lo schermo diciamo, e adesso dovrebbero diminuirlo con quell'impostazione quell lì. Poi adesso nei calderoni può entrare la neve e all'ultimo livello che è questo, se noi abbiamo un secchio vuoto, la possiamo raccogliere non è ancora l'ultimo quanto pagine ce ne sono 4 e forse doveva andare qui e io ho dimenticato di metterlo ah no sono allo stesso livello forse ho dimenticato di metterne uno comunque fa niente all'ultimo livello che è praticamente pieno vabbè non volevo romperlo otteniamo, otteniamo il powder snow bucket eh, che praticamente un secchio con la neve nevosa, quella che hanno detto che avrebbero raggiunto, che basta fare così e lo piazza. Questa neve è trasparente, ci si può passare attraverso e ha vari effetti. Ah ecco, tra l'altro volevo solo dire che hanno messo anche che la lava si può mettere dentro i calderoni, se ci cadi dentro ti dà fuoco e poi basta andare ad esempio nella neve per spegnersi o anche dentro il calderone con la neve per spegnersi. Ecco adesso andiamo in sopravvivenza e ecco, vi faccio vedere se riesco a rientrare. Vai qua dentro ti spegne. Oppure qui ce la faccio, vado dentro e mi sono spento ma si è tolto un livello di neve. Ah, ecco, forse prima quando avevo testato, si era tolto un livello di neve, ecco perché non ci avevo pensato. Se andiamo qua dentro pian piano iniziamo a congelarci come vedete sullo schermo qui perché ho questo aperto compaiono i segni del freezing e pian piano eh, dovremo prendere danno e in infatti i cuori sono venuti così e ne prendendo danno probabilmente si potrà anche disattivare con una game rule più avanti e invece molto importante hanno messo che l'armatura in pelle ci protegge dal freezing. Se non andiamo qua dentro, tecnicamente non dovremo congelarci, però che poi accada e devono ancora mettere a posto questa cosa in più. Se gli stivaletti non cadi nella neve. Infatti se adesso me li tolgo, sprofondo. Ora hanno aggiunto un nuovo minerale, torniamo un attimo in sopravvivenza. Così faccio vedere si può scavare come se fosse il minerale di ferro, quindi anche col piccone di pietra. Se ne prendiamo 8, e qua ne ho messi 8, li possiamo smeltare nella, nella fornace per ottenere questo minerale qua. Ora torniamo in creative. Come vedete otteniamo questo minerale qua. Con 4 di questi pezzi qua otteniamo il blocco. Poi il blocco, se sta all'aperto, pian piano si dovrebbe deteriorare. Infatti questo è il primo stadio, questo è il secondo, questo, è, cioè, questo qui sarebbe lo stadio base, questo è il primo, il secondo, e il terzo, questo è lo stadio finale, dove è completamente eh, ossidato. Tra l'altro ha un rumore abbastanza ferroso, che è carino. Ehm poi eh, da questo rame qua in pezzi si può ottenere questo che si crafta così faccio vedere otteniamo il cut copper o il rame inciso e anche lui ha questi quattro stadi ma anche le, gli scalini e i mezzi blocchi la lastra poi sempre con questi materiali qua si può craftare il parafulmine che Dovrebbe fare un segnale di redstone, però per qualche motivo non funziona. Forse dovevo riguardarmi meglio il circuito. Comunque, tecnicamente fa un segnale di redstone. Poi io, vabbè, con la redstone non è che sono sempre così bravo e quindi sbaglio qualcosa. Poi, soprattutto con i nuovi circuiti, e eh, vabbè, dovevo informarmi meglio. Comunque, tecnicamente, se viene colpito da un fulmine, da un impulso di redstone che può accendere dei circuiti e quindi magari ad esempio si possono contare quanti fulmini arrivano nella tua base oppure serve semplicemente per proteggersi dai fulmini perché se c'è questo parafulmine qua tutti i fulmini che sono in un certo raggio che mi sembra di 100 blocchi vengono tutti attirati da questo e non colpiscono altri punti quindi naturalmente io vi consiglio di non metterlo vicino al legno perché sennò vi brucia tutto ma questo è... mm -hmm. cioè si capisce già da solo poi hanno aggiunto lo spike glass, ovvero il binocolo, no, il cannocchiale, che se clicco col tasto destro fa questo rumore e possiamo vedere da lontano. Il problema è che se ci sono dei chunk non caricati, adesso li sta caricando, però se andassi più veloce probabilmente non carica i chunk, noi non vediamo oltre. Se io ad esempio guardo laggiù, vedo, continuo a vedere con la nebbia e non vedo oltre perché... Non fa caricare i chunk lo spyglass, si crafta così con questa scheggia di ametista. Che cos'è l'ametista? Lo vediamo qua. Ehm, ecco, torniamo in sopravvivenza, così posso far vedere. L'ametista si, ehm, si può raccogliere, cioè si può raccogliere anche questo, che sono tutti dei materiali che sono attorno. Questo io adesso l'ho simulato e dovrebbe essere un un geode perché si possono trovare sottoterra magari adesso vado un attimo in spectator che avevo messo forse il coso qui eccolo qua, qua c'è un geode non era così lontano, sono solo io un po' scemo quindi non lo vedo e dove eravamo? non mi ricordo qua torniamo in sopravvivenza che vi stavo facendo vedere una cosa eh, se io provo a prendere eh, con efficienza i cristalli non li posso prendere posso prendere solo l'ultimo che mi dà da dai 4 ai 16 cristalli se ho fortuna naturalmente io non ho messo fortuna sul piccone se io volessi prendere questi qua li posso prendere solo con silt touch, questo qua l'ho rotto si può anche prendere con silt touch, mentre questi qua si possono prendere con un qualsiasi piccone, come vedete. E questa è più o meno la struttura del geode, come stavo dicendo. Ora torniamo in creative. ultime cose con um, i cristalli si possono fare naturalmente il blocco di cristalli che si fa eh, penso con 4 cristalli o comunque se non 4 si fa con 8 comunque no si fa con 4 voglio dire con 9 con 9 non si fa niente comunque volessi fare il blocco di cristalli fatto così e non si può tornare indietro poi questo vetro qua invece si può fare con un pezzo di vetro e quattro ehm, scheggia. Si chiamano scheggia diametista. lo potete vedere se ottene due di vetro oscurato. E col vetro oscurato che è così, pensavo di essere in sopravvivenza per vedere quanto era duro. E ecco, andiamo un attimo di sopravvivenza solo per vedere quanto è duro se lo rompi lo riottieni ed è più o meno duro come il vetro normale poi se io ad esempio andassi qua dietro questo vetro oscurato ha la peculiarità che non fa passare la luce come può già far intuire il nome se vedete se io tiro la leva entra la luce se la richiudo il vetro arriva qui e non fa passare la luce ultima cosa, hanno aggiunto le candele ecco ah, sì, volevo dire una cosa che mi sono dimenticato se io eh, non volessi che questo mh, rame semiossidato diventasse completamente ossidato mi basta trattarlo per trattarlo mi serve eh, il favo ah, ecco, le candele si fanno così adesso prendo un attimo il favo così vi faccio vedere così diventa rame semiossidato cerato e con questo rame qui lo posso fare con qualsiasi di questi penso tranne l'ultimo perché non ha senso con questo rame qua posso costruire e non si ossiderà mai perché ha una patina cerosa poi le candele sono di tutti i colori basta metterli la candela normale con il colore e con l'acciarino le posso accendere e poi le posso spegnere col tasto destro. Ora perché... Ah, ecco, si avevo, ho messo il coso per farmi una notte, però... Così non è abbastanza notte, mettiamo un 20.000 così a caso. Ecco, così notte, faccio vedere quanto illumina. Illumina più o meno abbastanza, poi comunque è dinamica, cioè non è proprio dinamica la luce a seconda di quante ce ne sono fanno più o meno luce se adesso ne metto un'altra fa più luce fino ad arrivare a un massimo di intensità di 4 detto questo ho finito spero che il video vi sia piaciuto spero di avervi fatto capire qualcosa perché mi sono, mi sono reso conto da solo che sono stato un po' incasinato forse anche dato dal fatto che da un po' che non faccio più video quindi mi sento un po' incasinato e non sono più abituato comunque spero che il video vi sia piaciuto e ciao